Ciao, sono Marco e bentornati sul mio canale. Come vedete alle mie spalle oggi iniziamo un nuovo argomento, quindi una nuova serie, una serie dedicata al mondo delle zanzariere. So che è un argomento che sta a cuore a tantissimi di voi, visto che ho fatto un sondaggio sul mio canale mi avete risposto in tantissimi eh, dicendomi che eravate interessati, quindi ho deciso di partire subito, visto che la primavera è già iniziata e, e questo, questo argomento serve più che altro in, in questa stagione. Niente, cosa faremo in questa, in questa serie? Eh, parleremo chiaramente di zanzariere tramite magari dei campionari come questi che mi farò prestare dal mio rappresentante, vi faccio vedere i modelli che vanno per la maggiore in più vi spiegherò eh, le caratteristiche che devono avere caratteristiche principali che devono avere per essere un prodotto di qualità come deve essere fatta praticamente una zanzariera così se dovete fare fare un preventivo dal vostro salamentista oppure dovete andarle a comprare sapete cosa dovete chiedere e eh, più cosa faremo anche visto che devo eh, montarne diverse eh, nel mio showroom cosa farò costruirò dei telai eh, vi farò vedere come si prendono le misure e anche come si montano infine addirittura cosa faremo anche visto che me ne serve una per caso. È un telaio fisso, ne costruirò uno così vi farò vedere anche come si fanno a costruire eh, come si chiama, i modelli quelli fissi visto che questa è la prima puntata cosa faremo nella prima puntata? vi farò vedere i due modelli che vanno per la maggiore il classico modello a molla che è il, modello, diciamo, il mio cavallo di battaglia visto che il 90% delle zanzariere che monto è questo modello vi spiegherò eh, i vari gadget che si possono eh, montare quindi diciamo gli optional e poi vi farò vedere eh, l'altro modello che è la novità che è uscita l'anno scorso che è il modello senza molla e eh, col carro armato in più cosa farò? Eh, con un pezzo che ho, come si chiama, che ho recuperato da una zanzariera che si è rotta vi faccio vedere come, come deve essere costruita una zanzariera quindi praticamente le caratteristiche che deve avere è una zanzariera per essere un prodotto di qualità iniziamo col parlare della classica zanzariera che è questa è la zanzariera a molla che conoscete tutti perché è quella che va per la maggiore ne esistono due modelli, questo è il modello verticale oppure esiste il modello orizzontale che praticamente è quello che funziona così eh, questo sarà anche il modello che monteremo la settimana prossima eh, nel mio showroom perché è il modello che va per la maggiore quindi chiaramente non posso non montarlo eh, vi farò vedere come si prendono le misure e ne monteremo anche una e niente, eh, come vi dicevo esiste il modello verticale e orizzontale quello verticale che è questo è quello classico che si monta sulle, sulle finestre invece il modello eh, orizzontale che è quello che funziona praticamente così eh, si monta di solito sulle porte finestre, questo perché per non farci abbassare fino al marmo per scollegare la tapparella ogni volta che dobbiamo uscire e in più anche perché Perché il modello orizzontale ha questa maniglierta, come vedete, anche posta eh, dall'altra parte, quindi uno può aprire, uscire e poi chiudere la zanzariera, riaprire la zanzariera e poi chiuderla una volta che siamo Tornati all'interno, su questo tipo di zanzariere si possono montare tre accessori. Come vi dicevo prima, uno è fondamentale e gli altri due sono soltanto per una questione di comodità. Allora, il primo che è quello di comodità è il push. Praticamente, non dobbiamo più agganciare la zanzariera quando arriviamo sul fondo. Quindi, dare un colpo secco e poi tirare per scollegare, ma basta abbassare la zanzariera si bloccherà da sola, poi anche con un dito basterà spingere verso il basso e la zanzariera si raccoglierà in automatico, questo si chiama push. Poi un altro accessorio che serve più che altro per il montaggio, che è una vite che è posta qua in alto, che serve per caricare la molla, la molla si può caricare anche in questa versione, ma bisogna smontare il telaio eh, perché la, la vite è posta qua dietro, caricare la molla e poi chiaramente rimontare il telaio. L'ultimo accessorio che è quello che vi consiglio di mettere, quello che io metto in automatico ogni volta che mi ordino le zanzariere, che è il freno: quindi ci sarà un freno dentro nel raccoglitore, così la zanzariera quando sale, che arriverà a questa altezza, si bloccherà e salirà pianissimo, praticamente così. Quindi, non farà questo effetto, sentite la botta che dà. Ecco, quindi la zanzariera vi durerà come si chiama, di più nel tempo. Infine voglio parlarvi di una zanzariera veramente particolare che è uscita un paio di anni fa, i clienti stanno iniziando a conoscerla adesso e adesso ci stanno addirittura facendo fare dei preventivi per montarla in casa, diciamo nelle case normali. Eh, di solito non, eh, non si montano queste zanzariere nelle case normali perché, perché costano tre volte in più rispetto a una zanzariera normale, però hanno delle certificazioni in più rispetto alle altre zanzariere, si possono montare in posti particolari, soprattutto in posti di grandi dimensioni perché queste zanzariere si possono, eh, come si si possono fare eh, anche di grandi dimensioni, quindi pensate che questo modello addirittura si può fare fino a 7 metri, si collegano quattro ante tutte insieme che poi vengono impacchettate. In più cosa si può fare anche? Si può fare anche un fuori misura in altezza, di solito una zanzariera normale si può fare fino a 2,5 metri, e mezzo, con questa si può arrivare fino a 3 metri, quindi si possono montare soprattutto dove si mettono degli scorrevoli grossi, quindi in ambienti veramente particolari. La certificazione più importante tra l'altro di questa zanzariera qual è? È il fatto che è certificata per il vento, quindi è certificata per le raffiche di vento forti, questo modello infatti è particolarmente indicato perché si chiama addirittura modello Bora, eh, va benissimo soprattutto in montagna oppure al mare. In più cos'ha ancora questa, come si dice, questa zanzariera in particolare rispetto alle altre? È che non ha manutenzione, non ha molta manutenzione, perché di solito le zanzariere si rompono perché vengono avvolte, la molla rimane sempre in tensione, si spaccano le molle e la zanzariera da cambiare. Invece questo modello, come vedete, posso spingere l'anca fin dove voglio, però la molla come si chiama, non è mai in tensione, questo perché Perché esiste questo accessorio che c'è in basso, che loro lo chiamano carro armato, che fa rimanere sempre il telo in tensione, quindi eh, come si chiama, ha bisogno di pochissima manutenzione, in più di Bello Cosanche, che è stata inventata proprio per, fare, eh, come si chiama, per coprire delle verande scorrevoli, posti particolari dove alla gente non piace vedere la, la guida in basso. Quindi come vedete è calpestabile, quindi non c'è anche il problema di inciampare. Ora vi faccio vedere quali sono le due caratteristiche fondamentali che deve avere una zanzariera per durarvi nel tempo. Queste sono le caratteristiche che dovete sempre chiedere al, come si chiama, al vostro posatore oppure quando andate a comprare la zanzariera. La particolarità sta qui nel telo, come vedete, la vedete questa riga che è più scura, questa la fanno in questa maniera. Viene piegata la zanzagliera e poi viene sciolta, loro la chiamano saldatura. In questo modo la, il telo diventa molto resistente, come vedete si può piegare quanto si vuole ma non si strapperà. Invece se vi lasciano il telo senza questa saldatura si tenderà a sfilarsi e quindi la zanzagliera vi durerà molto di meno. In più, molto importante, sono questi bottoni, loro li chiamano bottoni, questi bottoni rimangono nelle guide, le guide sono sempre fatte a C, e quindi cosa succede? Quando ci sarà il vento forte, il telo non uscirà dalla guida e quindi non si strapperà. Siamo giunti al termine della prima puntata di questa serie, spero che vi sia piaciuta, nella prossima puntata cosa faremo? Vi farò vedere come si prendono le misure, come si montano due modelli di zanzariere, quella a modello verticale, che è quella classica che si monta sulle finestre, e quella a modello orizzontale, che sarebbe quella classica che si monta eh, sui balconi. Eh. Munitevi di metro laser che è molto comodo, io questo l'ho comprato su Banggood, l'ho pagato 15 euro, se vi interessa vi metto il link in descrizione, chiedetemelo e niente, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e attivate la campanella così se siete interessati a questa, a questa serie ogni volta che uscirà una puntata, quindi una puntata di questa serie, vi verrà segnalata. Grazie e buona giornata.